buongiorno a tutti sono catiuscia vicepresidente del mac di lodi e vi raggiungo con questo video messaggio perché a causa di impegni scolastici questa mattina non posso essere in collegamento con voi la mia riflessione è frutto di tutto questo tempo di pandemia tempo nel quale i nostri ragazzi con disabilità non hanno potuto partecipare alle esperienze di catechesi all'interno delle nostre comunità cristiane. Il primo aspetto che voglio sottolineare è l'importanza di avere all'interno delle nostre comunità cristiane delle persone competenti che abbiano delle competenze specifiche rispetto alla tematica della disabilità. Perché dico questo? Perché all'interno della nostra comunità ci sono persone di buone volontà, persone competenti rispetto all'aspetto esegetico, catechistico, pastorale, però sempre di più i nostri ragazzi hanno dei bisogni speciali e per permettere a loro di vivere un'esperienza significativa, come deve essere l'esperienza della catechesi ricordiamoci che noi dobbiamo far vivere un cammino di fede a questi ragazzi dobbiamo avere le competenze per poter creare un cammino che sia davvero significativo noi dobbiamo permettere di far conoscere il bello e il vero che c'è nell'amare Gesù e per fare questo non dobbiamo più in nessun modo far vivere la catechesi di questi ragazzi solo nella presenza, ma i nostri ragazzi devono diventare soggetti attivi e quindi è necessario avere l'aiuto di persone competenti che ci possono guidare, accompagnare e sostenere nella realizzazione di percorsi di fede davvero inclusivi. Il secondo aspetto che voglio sottolineare è la necessità sempre più urgente di cambiare la mentalità. Ognuno di noi ha il compito di aiutare le nostre comunità cristiane ad essere inclusive. Ognuno di noi aderente al MAC ha il compito all'interno delle proprie comunità cristiane di svolgere questo impegno dando la propria testimonianza. Perché dico questo? Perché penso che sia sempre più necessario iniziare ad attuare una pastorale inclusiva a prescindere io non devo creare una pastorale ordinaria e parallelamente una pastorale inclusiva ma è necessario, sempre più necessario, che la pastorale ordinaria sia inclusiva e per fare questo è necessario un cambio di mentalità e questo cambio di mentalità ognuno di noi lo può fare. Ognuno di noi ha il compito di rendere testimonianza di questo aspetto. Un terzo aspetto che voglio sottolineare è l'importanza di progettare e di verificare il cammino di catechesi. Per troppi anni abbiamo assistito a dei percorsi improvvisati di catechesi. Ha dei percorsi, ma sì, tanto si se è sempre fatto così, continuo a fare così. Perché pongo l'attenzione su un aspetto progettuale e sulla valutazione? Perché se penso ai nostri cammini di catechesi, all'interno del quale possono vivere le esperienze dei nostri ragazzi, diventa fondamentale la progettualità proprio perché devo porre l'attenzione a un bisogno specifico e poter dare delle risposte specifiche. Faccio solo un esempio che però è essenziale. Se io a catechesi ho un bambino che comunica con una comunicazione aumentativa alternativa, io devo trovare i tempi e gli spazi per permettere a questo bambino di esprimersi che non sono i tempi di un bambino che si esprime verbalmente se io ho un bambino che utilizza la lingua dei segni devo avere la possibilità di permettere a questo bambino di esprimersi perché come ci insegnano le sacre scritture Dio si è autocomunicato all'uomo e se io non permetto ai miei bambini di vivere un'esperienza comunicativa, non creo relazione. Alla base della relazione c'è la possibilità di un incontro comunicativo. Pensate quanto diventa importante pensare e progettare i nostri incontri per permettere ai bambini che utilizzano ad esempio dei linguaggi diversi di poter comprendere quello che io sto dicendo, per poter comprendere quello che io sto leggendo. È per questo che allora mi ricollego al primo aspetto. Nel momento in cui mi rendo conto che le mie competenze esegetiche, catechistiche, non sono sufficienti, ho bisogno dell'aiuto di un esperto che si occupa di disabilità per permettere a quel bambino veramente di vivere un'esperienza di fede. Ma se io non sono in grado di comunicare, che esperienze di fede gli farò vivere? Come posso trasmettere l'amore, la gioia per la fede che ho ricevuto se non riesco a entrare in comunicazione con lui? Concludo questo mio intervento sostenendo quanto sempre più sia importante mettersi in rete e mettere in rete. Come movimento abbiamo un dovere importante all'interno della chiesa e quindi sempre più ci dobbiamo mettere al servizio della chiesa in collaborazione con gli altri movimenti e con le altre associazioni e penso che sempre più sia opportuno mettere in rete, mettere in condivisione le esperienze significative di catechesi, di attività pastorale che anche negli anni abbiamo avuto modo di conoscere attraverso il premio Brugnani affinché anche altre realtà possano prendere spunto, possano essere sostenute in questo cammino di inclusività. Voglio ringraziare il MAC per questa occasione di riflessione e vi auguro una buona mattinata di lavoro. Grazie per l'attenzione.